Maestro artigiano, Gioacchino Dell'Ai. A scorrere la storia professionale di Dell'Ai, si nota il lungo elenco di corsi e seminari che ha frequentato da quando ha avviato nel 1975 la sua azienda per la manutenzione di impianti termici. Una preparazione sempre al passo con i tempi che gli ha permesso di acquisire non solo competenze professionali ma anche una solida reputazione tra i clienti, tanto da venir richiesto proprio per la sua esperienza anche fuori provincia. Certificata ISO 9001, l'impresa negli anni non ha mancato di accogliere stagisti e apprendisti, ai quali il titolare ha trasmesso, oltre alla sua competenza tecnica, anche quel sapere che grazie all'esperienza si conquista solo con il tempo. E se diversi suoi dipendenti, dopo aver imparato l'arte, si sono messi in proprio, a quelli attualmente impiegati in azienda, Dell'AI continua a dispensare consigli per condurre il lavoro al meglio. E nessuno si tira indietro, anzi, i suoi suggerimenti sono qualcosa di cui fare tesoro. Lo ha capito presto anche Andrea, il figlio, che ora affianca il padre all'insegna dell'impegno professionale.